ciao play, premi like, ci stanno le tigre online Ooh. Clicca e condividi, uomo che non basta mai Ma Maxi, Maxi che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se sì. a giocare sì. non si scaltro è un bre, matalo, matalo sì, Camperon dietro la cru Ooh. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube Ooh. Se tutto e di più, Ooh. forza fallo pure tu Perché Ooh. con le tigre di ma a stare, sempre un passo in più Look, if you had, if you had one shot, one shot. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi ragazzi Un glitch diciamo facilissimo ma facilissimo se incontrate la sessione giusta Altrimenti è un cazzo per culo raga, ve lo dico sinceramente Allora, ehm, in pratica che cosa dovete avere? Dovete avere un garage in qualunque punto della mappa, non è necessariamente un ceo con delle LG a costo 0 più una LG RH8 retro custom ovviamente o una qualunque auto custom ragazzi qualunque auto modificata da Bennis va bene per fare questo coach poi dovete stare in sessione pubblica e avere un centro operativo ragazzi allora state vedendo che si è bloccata l'immagine perché? perché la sessione pubblica è abbastanza buggata. ho ripetuto già svariate volte il glitch in questa sessione quindi la sessione è abbastanza buggata. quando prendete il vostro centro operativo ragazzi dovete parcheggiarlo in maniera tale da non far aprire il portellone posteriore del vostro centro operativo quindi eh, per soluzionare questa cosa vi dovete mettere in prossimità di un palo, una colonna, un muro, quello che cazzo vi pare a voi, in maniera tale che non si apre il, il portellone del centro operativo mobile. Una volta fatto questo, entrate dentro il centro operativo mobile, premete triangolo e eh, R2 e uscite con l'auto dal centro operativo mobile. Quando siete fuori, eh, siete belli e respawnati andate verso il vostro garage ovviamente mettete il centro creativo mobile verso il vostro garage in maniera tale che siate più vicini possibili scendete dal veicolo non appena scendete dal veicolo il vostro veicolo sparirà e quando avrete fatto tutto questo dovrete tornare in garage e una volta che sarete tornati in garage dovrete prendere la vostra LG Retro Custom e uscire dal garage alcune volte ragazzi i tempi di attesa dei caricamenti sono parecchio lunghi come ci può stare che il tempo d'attesa è di un minuto come di 30 secondi, come di 10 secondi se trovate la sessione, se imbroccate la sessione giusta i caricamenti saranno velocissimi se invece trovate la sessione l'ercia, valorda i caricamenti ci metteranno un po' di più a, a caricare insomma, no? anche perché dipende sempre dal livello di bug che c'è nella sessione a questo punto ragazzi, quando avete preso la vostra LG Tetro Custom, vi dirigete verso il centro operativo mobile, schiacciate freccia a destra e premete svariate volte X, anche perché se la premete una volta sola non vi farà entrare. Respawnerete fuori, come potrete respawnare vicino al centro operativo mobile, come potrete respawnare in culo al mondo, come potrete respawnare non così velocemente, ma dopo 30 secondi, dopo un minuto, insomma comunque eh, questo glitch ha i suoi bug quindi eh, piatevelo così com'è allora eh, una volta che siete respawnati ragazzi dovete ri rientrare nel centro operativo mobile per salvare l'auto e il gioco è fatto una volta che avete salvato l'auto andate nel vostro garage e mettete l'auto al posto di una qualunque LGRH8 che eh, andrà a finire dentro il centro operativo mobile e voi sarete pronti per ripetere il gioco. Allora ragazzi, per fare questo glitch non servono targhe personalizzate perché le targhe prendono la targa della LG che abbiamo utilizzato per fare il glitch quindi state tranquilli, non avete bisogno di nessuna targa personalizzata come andremo a vedere io ho la targa fanculo e le altre targhe sono targate in maniera diversa e qui ce ne sono tre ma nel video ne ho fatte, ne ho fatte solo due perché altrimenti sarebbe stato troppo lungo detto questo ragazzi spero che il glitch vi sia utile lasciate un like un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti